ciao e benvenuti a un nuovo video. Sì, avete letto bene, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Douglas e ho scoperto che questo è il Lovely Advent Calendar Makeup. Quindi, dato che mi è stato inviato dall'azienda, volevo a proposito ragazzi, grazie, grazie come sempre, ed almeno un calendario non l'ho compatto io l'ho messo inviato finalmente, ed ho guardato sul sito, perché volevo dirvi il prezzo, e ho visto varie cose interessanti. Allora, 29,95, quello da 24 caselle, ma è presente, mi avvicino, anche la versione per la skin care, la versione beauty, quindi con i prodotti per il viso, ed è quello da uomo. C'è anche il calendario Home Spa da 49,95 e, e quello Collection che abbiamo aperto l'anno scorso, il Luxury da 39,95. Abbiamo aperto l'anno scorso se vi ricordate ed eh, ho visto, guardate un attimo ed è molto simile. E questo è quello Make Up, ok, da 29,95 con 24 caselle, molto carino che sia così e si apre. Adesso lo apriamo. Wow, è proprio un villaggio bello. Allora, le caselle sono tutte sul davanti, quindi così. Mettendolo così... Dobbiamo troviamo anche dai lati, davanti, ok allora me lo appoggio qui perché vi devo dire un paio di cosine prima di iniziare come sempre se non venite da altri video spacchettamenti del calendario ed eh, vi ricordo che nei miei video ho deciso di aprire solo i calendari che non avevo già aperto l'anno scorso perché ho visto che sono molto simili alcuni quindi questo ad esempio è make up me l'hanno inviato però ed è l'anno scorso avevo aperto quello, ed classico, quello grande, classico, il Luxury, lo chiamano loro quest'anno. ok. E se volete essere curiositi da un qualche marchio vi lascio la playlist con tutti i canali dell'avvento spacchettati l'anno scorso perché hanno un paio di prodotti edizioni eliminate sono sempre uguali e quindi e se non l'avete ancora provato potete guardarlo lì farvi un'idea sicuramente sono molto simili apprezzate questa mia maglia a centarino apposta per voi per le feste e poi dopo ultima cosa chi non vuole spoiler qui. qui adesso vi lascio l'orario in cui andare dove parlerò un attimo di questo calendario una volta aperto ed è come ne sono trovata cosa ne penso, se vale il prezzo senza però spoilerarvi i prodotti così potete sapere le mie impressioni senza però sapere che cosa contiene e ora invece se non volete spoiler andate in fondo perché lo apriamo iniziamo con la 1 che è qui non so se farvelo vedere che potrebbe anche uno allora già vedo che è scomodo da aprire quindi la mia mitica limetta aiuta sì, non, magari è l'uno eh, però i tratteggi non sono fatti proprio benissimo e ho già capito che mi devo tirare sulle maniche perché ho visto che qui ci sono da fare degli swatch anche perché il calendario make up quindi shining kiss non c'è la quantità ma penso che sia un gloss o un rossetto è un rossetto liquido sembra di un bel rosso certo che se io toglievo la plastica quindi era sigillato in una plastica ragazze solo che io non mi ne accorta iniziamo molto bene questo calendario Ecco fatto, andiamo con la 2. Ci sarà un po' da girare, ma la cerchiamo. Ok, piega ciglia, classico. Stavo controllando ma si schiaccia anche abbastanza bene, carino, dorato ed è natalizio 3. Visto che è sottile, però sembra un full size. Cat e hai preciso un long lasting eyeliner? È carino. non so se è un full size questo però è molto nero molto nero invece da site a matita un eyeliner che secondo me è un full size devo scoprirlo 4 che è piccolina e infatti iniziamo con gli extra mini mollettine ok andiamo alla 5 ah l'ho già trovata che gioia e troviamo direi full size l'ho creata la casellina proprio da dio eh? full size un smalto nude 150 terracotta 2. Mm, ci sta, 6 ma dovremo girare di continuo per cercare i numeri. Eccola qua, è meno difficile di quanto si pensava. Allora a ah, i buchetti. Per estrarre, ma è per incastrato bene. Così non si perdono i prodotti. Gente bifase: ah, è un bifasico per struccare. Ok, per occhi sensibili da 30 ml, senza profumazione, ok. 7. stare attenta è una micro lima a quattro facce shape smooth polish e shining i mattoncini per unghie in micro e otto ok, allora, da questo punto devo farvelo vedere cioè, è difficilissimo trovare i numeri è davvero difficile ecco, una cosa che non apprezzo è quando è così difficile sono proprio dentro alle, alla scenografia però il prodotto invece ci piace molto perché è un Glossy Kiss mentre l'altro era uno Shiny Kiss Glossy Kiss, quindi un lip gloss questa volta ho imparato e so che c'è la plastichina questo qui carino con un buon profumo devo dire che ha un buon profumo ed è già che non trovo le caselle almeno guardiamo le giuste nove eccola ciglia e sopra ciglia Cerchiamo la 10. io a piccolissima sono questi tratteggi che non sono proprio fatti benissimo ma il prodotto dentro è una full size quindi quelle fatte male però comunque ci danno soddisfazione e questo ci piace teniamo il numero perché me lo scordo di sicuro è una matita lip liner quindi a matita pelle labbra con lo sfumino e adesso andiamo a vedere nude Ma è trasparente? sì, è trasparente il colore 13, trasparente e nei miei soliti pocci, ho rotto la punta ma tanto si riassembla quindi è trasparente per fare il bordo delle labbra ecco perché non, lo, non la vedevo trasparente, ok 11, che ce l'ho qua davanti full Sides lovely glove uno oh smalto per unghie capito è un uniformante della superficie ungueale ungueale ok è un full size ci sta 12 è tonda ditemi che non è uno specchietto se volete non ditemelo però uno specchietto da borsetta, direi che c'è in tutti i calendari 13 bella grande oh finalmente qualcosa che ci piace una palettina pretty eye 6 e shadow palette carina ma che carina oh finalmente qualcosa che che ci piace si sì, diciamo che è proprio cialdine piccine piccine però ci può piacere è anche carina molto nude, molto classica oh finalmente un qualcosa che ci piace tanto 14 e qui Se premete troppo si apre il calendario. Allora, io il prodotto l'ho preso, però adesso voglio chiudere il calendario, ok. E la 14 è un micro pennello, però bello morbido, che però fa panna anche con il micro sfumino per sopracciglia. 15 visto che è l'ultima casella di questo lato apro direttamente in test pensi quindi una matita occhi nera e credo che sia un full size la mettiamo vicino all'eyeliner bella nera nera anche lei ora ho distrutto il calendario però devo capire che numero era che numero era ragazzi? 15? quindi devo aprire il 16 allora siate più delicate di me perché se no vi si distrugge tutto 16 credo che sia caduto il, quello della 18 quindi se nella 18 non lo no, ma questo calendario è un'assurdità. scusate ragazzi perché me l'avete mandato però cioè le, si apre tutto devo prendere fuori il prodotto si apre sopra entra mi è caduta la casellina del 18 un temperino doppio che è sempre utile andiamo alla 17 e apriamo direttamente così uno smalto rosso il 18 mi si è aperta e è caduto da qualche parte un attimo 18 ho trovato è questo crunchy per capelli mh, trasparente che però mi, mi piacciono, io li uso, mi piacciono andiamo alla 19 che è meglio quindi qua ho aperto tutto ok, questo l'ho aperto tutto qua è ancora intatta matte kiss quindi un gloss opaco sempre travel size sempre nude Sì, se prendete un po' più di prodotto è più uniforme. Stavo per dire che non era uniforme, invece se ne prendete un po' di più è più uniforme. 20. Una blender, abbastanza morbida, full size, fucsia, ci piace, 21. Corretto Antidot, 300 Antidot. Molto cremoso. <ride> Bello luminoso più in crema che, che in polvere e questo ci può piacere perché non dovrebbe perdere tanti brillantini 22 o 23 22 eccola qua uh il panetto struccante questo ci piace è anche buono in peluche il panetto struccante che io trovo valido anche per no pensavo invece non perde peluche per rimuovere le maschere, soprattutto 23. Smalto trasparente 2 in 1 Coat. Siamo a 4 smalti. Credo calendario con più smalti di tutto. Ultima casella e devo dire sinceramente non mi dispiace perché ho ridotto il calendario in condizioni 24 qualcosa che mi faccia ricredere mascara full size e vitol volume e lunghezza molto stretto l'applicatore niente male ah, come ridurre un calendario adesso togliamo questo cos' bene abbiamo appena scoperto che i rossetti non sono eh, waterproof il matte sì, il matte è waterproof il rosso ad esempio no giù la mano perché non vi voglio fare spoiler eccovi qua se siete arrivati dall'inizio dello spacchettamento allora cosa vi posso dire di questo calendario? questo è un calendario interamente dedicato al make up quindi dovete essere amati del make up ovviamente tutto a marchio Douglas e ho trovato prodotti a mio avviso interessanti validi Alcuni davvero mh, sì, apprezzati, apprezzata anche la scelta di colorazioni, c'è un po' tutto, occhi, labbra, qualche extra, alcuni sono troppo mini, avrei preferito un, un po' meno mini, però ci sta, consideriamo che è comunque il primo prezzo, perché poi c'è quello ed è Luxury. Unica cosa che vi devo segnalare, che non riguarda i prodotti, perché i prodotti mi piacciono molto, anche la scelta dei prodotti, è il calendario. Il calendario è, è bello, ma ha un cartone eh, oppure una struttura, non lo so, lo sto guardando, non voglio farvelo vedere, però apritelo con cautela, apritelo con cautela perché i seghetti non sono ben tratteggiati quindi dovete andare, io mi sono munita per tutto il tempo di una limetta per andare ad aprirlo bene e vi si strapperà un pochino la casella ma si apre attenzione a maneggiarlo perché dopo, soprattutto quando è vuoto se premete un po' troppo per cercare di prendere il prodotto vi rientra tutto quanto alcune caselle una mi è caduto il prodotto perché sotto era vuoto con la carta ed è caduta la casella e non la sono spoilerata due giorni prima ma non c'entra niente questa non è la qualità il qualità dei prodotti c'è tutta è la qualità del calendario che okay? capisco che è un primo prezzo magari mh, quelli per il viso cioè dei il, cosa sono gli altri corpo e del viso gli altri, forse ci sono qualcosa di cose più grandi magari mini sites e quindi ci sta di più, non lo so comunque carino se volete provare alcuni prodotti make che comunque hanno una buona scelta colori, sto guardando qui davanti alcune, alcune cose le avrei evitate e, a mio personale parere se vi possono usire da provare in, con sconti con gli sconti sicuramente ci sta ci sta, e niente, quindi questo era tutto il calendario, tengo delle mani perché ho fatto degli swatch ovviamente, visto che è, ed è un calendario make up, e fatemi sapere se vi incuriosisce, vi attira, ringrazio comunque bene per avermelo mandato, anche perché non l'avrei scelto, quindi così abbiamo potuto provare alcuni prodotti e vedere che comunque ci sta, ci sta la qualità prodotti e la scelta collotti ci sta.